La strategia eh, strutturale dei servizi di social networking, che poi verrà amplificata nel, eh, in quello che sarà il, il metaverso, è quella di, dir, di esaltare questo individualismo sfrenato, che ci porta al punto di non considerare più le relazioni come un qualcosa di in, eh, integrato con altri esseri umani, ma che ci porta ad avere relazioni su base essenzialmente conflittuale. Avrete fatto caso che i titoli del, dei video sono sempre Tizio contro Caio, eh, non, non crederai mai che è successo, eh, Giovanni distrugge Francesco, cioè tutti i titoli che mirano alla polarizzazione, a creare il bianco e il nero, il buono e il cattivo. Questo approccio se l'ha inventato la Bibbia. Se voi leggete il libro dell'Apocalisse, eh, l'approccio è esattamente questo. Arriverà alla fine del mondo, i cattivi stanno da una parte, i buoni stanno dall'altra. Perché ho fatto questo salto così eh, a lungo indietro nel tempo? Perché il, eh, questo millenarismo poi è diventato una costante, per esempio... Nelle, eh, nei culti più o meno settari che si sono generati nel corso del, del XX secolo il senso io contro te che non è soltanto il titolo di un film di due, eh, due ragazzotti il senso dell'io contro te la radicalizzazione del contrasto è diventata una leva di comunicazione che affonda proprio nei, nel dato antropologico nella caratteristica antropologica della società occidentale e che nei suoi eh, effetti più deteriori ha provocato anche azioni eh, terroristiche. Penso ancora una volta alla setta Aung San Suu che eh, eh, venne smantellata dopo aver diffuso del gas tossico nella metropolitana di Tokyo, ma sulla base, forse questo non lo sapete, del, della, del presupposto che il mondo era marcio. Doveva essere curato e solamente ammazzando tutti quelli che non facevano parte del, della setta, eh, il mondo si sarebbe salvato. Queste logiche di polarizzazione, che quindi trovate alla base delle strategie di marketing, de, de, in particolare dei de social network, eh, sono, hanno queste radici antropologiche, quindi come vedete c'è un filo rosso che, ci, che lega quello, che quello di cui stiamo parlando adesso, alta tecnologia a un mondo di duemila rotti anni fa, nel quale le logiche paradossalmente erano le stesse ho già detto. quali sono però eh, i fattori che almeno nell'immediato non consentono una diffusione così eh, a macchia d'olio dei servizi basati sul metaverso intanto come ho detto dei limiti tecnologici, non abbiamo abbastanza banda internet per poter giustificare, il, per poter sostenere la quantità, l'incremento della quantità di traffico dati generato da, dalla presenza ubiquitaria di servizi basati sul, sul metaverso. Se centinaia di milioni di persone eh, guardate, adesso voi chiaramente non potete ricordarlo però quando c'erano, prima della DSL, prima della fibra quando le connessioni internet erano con i modem cioè con quegli apparecchietti che si attaccavano al telefono fischiavano e si collegavano poi all'internet provider fino a quando si trattava di, parlar, di, di far passare la posta cioè file di, forma, di, di puro testo eh, capacità trasmissive che erano meno di mille volte rispetto a quelle che, eh, di cui godiamo adesso, erano più che sufficienti. Quando è arrivato il, eh, il protocollo HTTP e quindi quando sono arrivate le pagine web, eh, quel, quei mod, quella capacità trasmissiva che fino a quando si trattava di lavorare esclusivamente a carattere, in file, con file di formato testo, era più che sufficiente, diventa improvvisamente inutilizzabile. Quindi gli operatori telefonici hanno dovuto fare, invest operatori telefonici hanno dovuto fare un investimento per ampliare la capacità delle linee, quindi è, un è una rincorsa fra tipo di servizio e, eh, rete e, e prestazioni della rete di telecomunicazioni. Se i servizi di metaverso dovessero diventare ad oggi diffusi quanto solt anche soltanto l'utenza di Facebook, il sistema delle telecomunicazioni molto probabilmente collasserebbe. Quindi la prima barriera d'ingresso è proprio a livello di trasporto dei, eh, dei dati. Non è nemmeno detto che gli operatori eh, di telecomunicazioni vogliano fare gli investimenti sui data center e sui costi energetici necessari per tenere in piedi questa parte di infrastruttura, perché, perché se il metaverso di Facebook mi genera un sovraccarico di, di banda passante e di potenza di calcolo e io devo investire per potenziare il mio data center e le, e le linee che do ai miei utenti, dovrei anche alzare i costi del mio servizio finale perché qualcuno lo deve pagare questo, torniamo al discorso, costi e ricavi gli utili devono, eh, si hanno se ho dei ricavi superiori ai costi allora se io, ho io operatore di telecomunicazioni ho dimensionato il mio eh, prezzo il prezzo dei miei servizi su, una certa, su un certo costo della mia infrastruttura tecnologica e il costo di questa infrastruttura tecnologica improvvisamente eh, cresce perché qualcun altro ha iniziato a offrire un servizio che si raggiunge tramite la mia infrastruttura i casi sono due o non offro la possibilità di raggiungere quel servizio e mi chiamo fuori dal mercato oppure devo fare degli investimenti ma se faccio degli investimenti chi me li paga? me li deve pagare il mio cliente al quale dovrò aumentare il, il costo del servizio ma magari ci sarà qualcuno più grande di me che tiene basso il costo e quindi rischio di subire un'emorragia di, di clienti quindi questo è un altro fattore eh, di, eh, di blocco alla diffusione dei servizi di eh, metaverso poi banalmente c'è il costo dell'attrezzatura però quanti sono disposti a eh, spendere centinaia di euro al limite migliaia per un visore a realtà aumentata quanti sono disposti a spendere 2 o 3 mila euro per cambiare il computer e poter utilizzare eh, questo tipo di servizi quindi fino a quando i prodotti le interfacce i controller per eh, interagire con i servizi di metaverso non arriveranno ad un prezzo quasi da commodificazione cioè da un po come il discorso dei telefoni con le compagnie telefoniche Uh, comprati l'abbonamento, ti do il telefono, lo cambi quanto vuoi, quando vuoi, me lo paghi a rate Cioè o si entra in un modello di marketing basato sul fatto che il visore è associato al servizio Così come il telefono o il tablet sono associati alla linea telefonica O altrimenti difficilmente le persone spenderanno uh, Banalmente, spendereste euro per avere un visore e fare le lezioni a distanza In modo da avere l'esperienza immersiva di, di essere in un'aula del genere a parlare con me evidentemente no la gestione della user experience è un altro elemento cruciale per la gestione dei servizi di metaverso perché? perché applicando quell'approccio basato sul wallet garden o sul lock-in tecnologico se io rendo la, la user experience in un contesto di questo genere troppo complicata o troppo distante dalle aspettative del cliente il mio servizio affonda ancora una volta qual è, e torniamo alle categorie tradizionali del marketing, qual è il mio mercato di riferimento, il mondo degli affari, è inutile che io penso ad una user experience gamificata, dove faccio vedere le astronavi o cose di questo genere al contrario se la mia user, se la mia user base i miei potenziali clienti sono uh, del mondo del gaming non posso Presentargli, non posso presentare loro un, uh, un ambiente che è una, una sala riunioni di, di, di uno studio legale nella quinta strada di New York. Quindi, e, e a maggior ragione l'interazione che devo poter avere deve essere funzionale con le aspettative del cliente finale. Quindi, se sono ancora una volta in una dimensione ludica, posso prevedere che la, la user experience faccia sì che eh, il, il pupazzetto possa volare, possa abbia superpoteri o cose del genere. Se sto negoziando a distanza un contratto, sicuramente non, non, non posso avere la possibilità di mettermi il mantello di Superman e girare per la, per la stanza mentre stiamo dice, decidendo uh, come gestire un affare da decine di milioni di dollari. Ciononostante, ancora più a monte, ciò che è fondamentale eh, nell'ambito della tassonomia, delle barriere d'ingresso eh, ai servizi di metaverso, è il rapporto fra reali rapporti giuridici e rapporti giuridici percepiti. Attenzione perché questo è un tema critico, non astratto, ma estremamente concreto, perché quello che vi sto per dire ha generato centinaia di migliaia di euro, in realtà milioni, di transazioni basate sul nulla. Eh, qual è il punto? Il punto è che si tende a guardare il, eh, ciò che accade tramite servizi di metaverso, eh, facendo attenzione alla loro apparenza fenomenica e non alla loro realtà sostanziale. Si è creato in altri termini una, quello che viene chiamato diritto del metaverso, sulla base del fatto che nel metaverso, cioè in questo, che questo spazio separato abbia una sua dimensione di realtà diversa da quella tangibile che, eh, che sperimentiamo, e che quindi abbia delle sue regole proprie. Risentite in questa considerazione le stesse suggestioni, le stesse eco di quando, parlando del ciberspazio, abbiamo... Eh, analizzato il perché il ciberspazio non esiste e perché non esiste la dicotomia fra online e offline.